Siamo in tanti perché questo è un momento storico, è la prima volta che un governo in Europa chiede ai propri cittadini di esprimersi su comunque qualcosa che toccherà il futuro, il futuro di un popolo, per cui è un esempio positivo al di là di, di quello che sarà l'esito finale, poi è evidente che si spera, noi speriamo che possa vincere il no quantomeno anche per dare un maggiore potere contrattuale a un governo come quello di Siriza che vuole, perché ha scelto questo, continuare una trattativa per strappare un accordo migliore con, con il potere centrale della Troica. Cioè, nonostante per noi è essenziale essere qui sostenere il popolo greco e far capire anche all'opinione pubblica italiana che quello che sta avvenendo qua è democratico. E le, le cose antidemocratiche sono avere un Premier non eletto da nessuno, Renzi, che dice eh, prendi i voti dicendo che farebbe delle cose e fa tutto il contrario. È un governo come il Partito, del partito Democratico che governa insieme ad Alfano. Questo non è democratico. E non è democratico che la la Camera ha una maggioranza incostituzionale abusiva del Partito Democratico ehm, esclusivamente grazie a un premio di maggioranza, quello del Porcello incostituzionale, lo dice la Corte, cioè tutte le leggi che vengono approvate alla Camera sono drogate essenzialmente da una maggioranza abusiva perché il PD alla Camera non ha preso più voti di tutti, li abbiamo presi noi ma siamo la metà del Partito Democratico per via del Porcello, questa non è democrazia, non è democrazia che le banche siano state salvate con i soldi dei cittadini, non è democrazia che Renzi dice non possiamo pagare i debiti della Grecia, è evidente che non li dobbiamo pagare noi. Ma a lui che deve ancora pagare i debiti alla, alla, da parte della pubblica amministrazione, alle aziende private o continua a pagare i vitalizi a condannati e lì vanno a finire i nostri soldi, cioè, non è democratico che uno come De Luca sia, sia governatore, anche se sì è stato votato ma è un condannato, questo non è democratico, invece sembra che non sia democratico un referendum dove sceglie il popolo sul proprio futuro, noi stiamo sostenendo la vera democrazia. La posizione di Sirisa sull'euro è molto chiara, diciamo, con le 5 stelle è un po' più ambigua. No, veramente è chiara anche la nostra, solo per adesso sono posizioni diverse, infatti è, è giusto quello che lei dice. E, e tra l'altro ci ricorda quanto il Premier Renzi abbia fatto disinformazione parlando di un referendum tra euro e dracma, non è assolutamente così. Questo è un referendum che chiede ai cittadini, volete accettare quest'ultimo ultimatum da parte della Troica, sì o no? Se dite no, noi vi garantiamo che avremo maggiore peso contrattuale per strappare un altro accordo. La nostra posizione è chiara, noi l'abbiamo presa una posizione, ormai, noi ormai siamo sicuri che Euro e Austerità siano due facce della stessa medaglia e non puoi combattere una senza combattere l'altra o l'altra in questo caso. Ciò nonostante stiamo costruendo un referendum sperando che venga votato in Parlamento per chiedere ai cittadini per, per, per fare un referendum consultivo, cioè, quindi è una posizione ampiamente democratica. E Siriza non è ad oggi per l'uscita dall'euro legittimo, gli facciamo i nostri migliori auguri. Ripeto, noi pensiamo che l'euro sia una gabbia dal quale occorre liberarsi, come l'austerità, ma non ti puoi liberare dall'austerità se non ti liberi da, un, da una gabbia. Noi non stiamo nell'euro, stiamo nel marco. Noi abbiamo parlato con molti cittadini greci che comunque l'idea di uscire dall'euro, per quanto stiano, stiano male ad oggi, comunque sono terrorizzati, ed è il motivo per cui molti domani voteranno sì. Voi cosa rispondete a Beh, chi la pensa così in Grecia se, e in Italia? Se votano sì, eh, ripeto, eh, sbagliano perché il referendum in Grecia non riguarda l'euro. Questa è la disinformazione che hanno fatto e cercano di terrorizzare i cittadini proprio su questo. Eh, io sto vedendo un... Un terrorismo mediatico veramente incredibile in Italia come in Grecia. Eh, in, ai cittadini italiani noi ricordiamo che tutte le cose che dovrebbero accadere qualora uscissimo dall'euro, eh, disoccupazione alle stelle, perdita di potere e competitività industriale, eh, perdita di posti di lavoro, riduzione dei salari, tutte queste cose drammatiche, stanno già succedendo restando nell'euro. Questa è la nostra posizione, però ripeto, non è la posizione di Siriza, ma non è importante, perché dobbiamo avere le posizioni identiche su tutto, su tante cose siamo diverse. ma noi siamo qui per sostenere un metodo e sostenere una scelta democratica che può segnare il futuro dell'Europa nei prossimi anni. Però poi avete posizioni diverse su molti temi, tant'è che è arrivata anche una risposta un po' stizzita diciamo, da, da Siriza, tracciando le numerose differenze che ci sono tra Siriza e 5 Stelle e dicendo che i 5 Stelle vorrebbero cavalcare il successo di Siriza quando in realtà Siriza è un partito di sinistra, 5 stelle no, tant'è che sta nel Parlamento Europeo con, ah, con Farahe. Sì, io ricordo sempre a molti cittadini in Italia che Siriza sta governando anche grazie ad un partito diciamo, di nazionalista di ultradestra qui in, in Grecia, perché ha scelto di portare avanti una determinata battaglia e doveva fare un governo. Noi in Europa volevamo un gruppo essenzialmente autonomo e quello che abbiamo ottenuto. Io consiglio soltanto di valutare quello che noi vogliamo cioè ci piacerebbe come parlamentari italiani e europei essere valutati e giudicati sulla bontà delle leggi che depositiamo, sulle battaglie politiche che facciamo e sui voti. Perché non ho mai ricevuto in due anni che sono in Parlamento una critica davvero puntuale su un voto. Ecco, qui avete votato una schifezza, io non, non l'ho mai ricevuta e fondamentalmente sono pagato per votare. Se ci viene. Per cui ecco, forse ancora riflettere eccessivamente sulle differenze ideologiche, per carità ci staranno e dobbiamo essere tutti uguali. Però qua c'è un potere centrale che ci sta distruggendo, ci sta fottendo il futuro oltre che i soldi, e stanno salvando, ripeto, le banche qui in Grecia con, il, con i soldi dei, dei cittadini greci, con, con le, i sacrifici da parte del popolo greco, e così sta avvenendo e avvenuto in Italia. Credo che se ci concentrassimo più sull'individuazione del vero, che oggi, ripeto, sono gruppi di potere che girano no? persone in giacca e cravatta, ma sono più pericolosi dei, dei criminali di mafia capitale, che al confronto sembrano davvero dei rubagalline, ecco se ci concentrassimo su quel potere probabilmente riusciremmo a sconfiggerlo più, eh, più brevemente, diciamo più velocemente.